Presidente, scusi. Dunque, facciamo così, che errori, come dice il collega Figliomeni, si possono commettere, proprio per questo la garanzia di assicurare che il servizio sia quanto più soddisfacente possibile e che errori non siano commessi né adesso né in futuro, è proprio nella, eh, continua, nel continuo rapporto che è garantito dal delegato della sindaca all'accessibilità dell universale con i rappresentanti delle associazioni, delle eh, disabilità, nonché con le consulte. Quindi questo mi sembra già una garanzia che qualora ci fossero errori all'interno di un regolamento, di un atto, di giunta o di consiglio che sia, questo sia superato da un rapporto continuo e costante con i cittadini. E in questo, caso, eh, in questo caso è proprio questo quello che eh, abbiamo fatto. Certo che vedere un regolamento approvato dopo 14 anni e sentire dai partiti d'opposizione, sentirsi rimproverati dai partiti d'opposizione perché abbiamo dimenticato qualcosa, di dettagliare qualcosa all'interno del regolamento, insomma, fa pensare. Concludo, Presidente, aggiungendo che io ringrazio lo stimolo dell'opposizione su alcune eh, questioni, e alcune tematiche, tra cui eh, quelle su cui io lascio il vanto al consigliere Figliomeni, se, eh, come quello dell'aumentare ehm, dell il budget a disposizione per il servizio, però eh, parlano sempre gli atti. E... In fase di discussione del regolamento, in un maxi emendamento che abbiamo portato in aula durante l'approvazione del regolamento, c'era proprio una richiesta di un maggiore budget a disposizione da riservare al servizio. In aula l'assessore Meleo allora, addirittura anticipato una maggiore disponibilità di spesa per il servizio e quindi con grande soddisfazione del, sia del eh, consiglio tutto immagino compresa l'opposizione sia dei fruttori del servizio quindi eh, mi dispiace mh, deludere Figliomeni ma eh, per quanto io accolgo lo stimolo e la provocazione su eh, il lavoro durissimo d'opposizione eh, purtroppo questo merito purtroppo non, va, non va a Figliomeni grazie